Grazie Presidente, intanto vorrei ringraziare i, chi ha collaborato alla redazione di questa proposta di parere, i dottori Panozzo, dottoressa Garzillo e Agnesca Bedisca che ha dato un grande contributo eh, per la elaborazione in questi mesi. Mi permetto di dedicare la illustrazione di questo parere oggi alla figura eh, di Vittorio Bachelet, il Vicepresidente del Consiglio della Magistratura italiana, 40 anni fa ucciso da mano terrorista all'Università di Roma e pertanto nel suo ricordo eh, dedico queste riflessioni sulla politica ambientale di livello infracomunale verso quartieri e piccole comunità sostenibili. Le politiche ambientali europee, come voi sapete, sono orientate a una nuova centralità del tema dell'ambiente, soprattutto nella prospettiva del Green New Deal. È una proposta verde ed inclusiva per un'Europa che entro il 2030 batta del 50% le emissioni di CO2 e nel 2050 addirittura raggiunga la carbon neutrality. E in questo contesto si svolgono appunto le iniziative del nostro Comitato delle Regioni che hanno puntato a un coinvolgimento delle autonomie locali e regionali in una strategia di mutamento profonda del modello di sviluppo e di crescita che punti l'economia circolare alla tutela dell'ambiente. Come è noto, nei Paesi membri dell'Unione Europea non vi è un'organizzazione un omogenea dei livelli di governo noto che vi sono regioni e stati che hanno un livello di governo inferiore con comuni e province altri stati che non hanno alcun livello di governo o quello provinciale o addirittura quello subcomunale il tema è proprio dell'entità subcomunale che ad esempio in Italia, nel mio paese è individuata nelle circoscrizioni e nei quartieri le politiche ambientali negli ultimi anni, nella delineata prospettiva del Green New Deal, hanno imposto all'Unione di ritrovare una nuova ambizione, una capacità di guardare al futuro, di pensare al superamento di quello che l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha definito un deficit ecologico europeo. Il parere si sforza per l'appunto di orientare eh, l'azione delle istituzioni europee nella prospettiva delle piccole comunità infracomunali, quelle insulari, quelle eh, delle eh, zone montane, che poc'anzi eh, la consigliera Amoepertui richiamava nella richiesta di applicazione dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. È quindi necessario promuovere un concetto di comunità sostenibile in modo da coinvolgere tutti i territori, proprio partendo dai livelli di governo più piccoli, quelli più prossimi ai nostri cittadini, quelli che ci possono far riconquistare, come diceva il Presidente del Comitato delle Regioni nel suo discorso di insediamento, di farci riavvicinare ai nostri cittadini, rendendo la politica ambientale una politica che coinvolge le frazioni, le parrocchie, i quartieri, i distretti, le circoscrizioni, le diverse entità che l'Unione Europea conosce come livello subcomunale. E quindi eh, Il parere è rivolto proprio a introdurre meccanismi che consentano di rafforzare questa politica di coinvolgimento delle comunità infracomunali a partire dal rafforzamento eh, dell'informazione, da qui l'esigenza di orientare un'azione sul web e quindi sulla... Sulla, sulla rete per dare più informazioni e coinvolgere di più le comunità locali ma anche eh, quella di introdurre un, un premio per il quartiere eh, sostenibile che in qualche modo eh, consenta annualmente di valorizzare le esperienze dei territori che di più si sono eh, contraddistinti nella capacità di guardare all'ambiente di guardare al eh, raggiungimento dell'obiettivo. Quindi una giornata europea dei villaggi e dei quartieri sostenibili è eh, un dialogo con la Commissione europea che eh, ha fatto del Green New Deal una politica centrale, ma che deve attraverso comuni, province, ma soprattutto il livello subcomunale, quelle piccole entità, raggiungere l'obiettivo nel più breve tempo possibile. Eh, grazie.